Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, mi chiamo Daniele e oggi voglio parlare con te di dropshipping su ebay, come cercare un prodotto vincente e come importarlo sul proprio negozio. Prima di tutto però ti chiedo di iscriverti al canale e mettere like a questo video se trovi informazioni utili, così mi aiuterai a essere spinto dall'algoritmo di YouTube e a crescere insieme a voi. Detto questo, ora vi voglio fare vedere nel mio schermo come cercare un prodotto vincente da dropshipping su Ebay utilizzando Amazon come supplier o Aliexpress o altri negozi retail. Ma torniamo subito. Grazie di essere rimasto qui. Ora andrò a condividere il mio schermo, ti faccio vedere come si trova un prodotto che ha già venduto su ebay che possibilmente vendrà nuovamente e che puoi importare in pochi clic in pochi minuti da amazon o aliexpress alcuni negozi ebay in modo da generare vendite già assicurate perché sono prodotti che hanno già venduto e che hanno già uno storico di vendita da altri dropshipper ma basta chiacchiere andiamo nel mio schermo e te lo mostrerò passo passo così potrai capire tutto in pieno resta con me ok ragazzi Eccoci qua, andiamo a vedere come si fa la ricerca di un prodotto ebay. Ovviamente questo non è l'unico metodo, ci sono anche altri metodi dove si utilizzano software, a pagamento. ne parlerò in un altro video, questo è il metodo manuale, gratuito, che puoi fare in qualsiasi momento. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere qual è il supplier andare a utilizzare, eh, o Aliexpress, Amazon, Walmart, Home Depot, in base a quello che usare, in questo caso come esempio vado a prendere Amazon, amazon.com che se già mi sei qui che il consiglio del mercato americano perché è molto più grande e andiamo a cercare un qualsiasi prodotto, possiamo ad esempio fare un giocattolo per bambini non ha importanza quale prodotto vai a trovare, vai a cercare e prendi uno qualsiasi questo qua magari, vediamo Seleziono il titolo, lo copi e lo incolli su ebay. Invece, a questo punto come vedi ti diversi prodotti identici sono identici e a prezzi maggiorati. Questi sono altri dropshipper che trattano questo prodotto. A te non interessa nello specifico questo prodotto, ma ti serve per trovare altri dropshipper. Quindi andiamo ad aprirli tutte e tre e vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. Allora, questo ha 114 feedback, 155, 381. Questo è quello un po' più grande di tutti, e sappiamo che è un dropshipper da Amazon. Come vedi, è identico. andiamo a vedere anche qua dentro come vedi è identico anche alla descrizione poiché è un prodotto importato a questo punto sappiamo che lui eravamo da questo ok sappiamo che lui channelup1-0 è un dropshipper quindi clicchiamo su suo nickname poi su items for sale a questo punto abbiamo 2277 prodotti in vendita da parte sua con alta probabilità che sono tutti quanti dropshippati da amazon comunque da altri supplier sappiamo che è un dropshipper ora che noi abbiamo trovato questo dropshipper quello che dobbiamo fare è andare a vedere quali prodotti lui vende e andare a copiare quei prodotti o comunque vendere prodotti simili, questo perché, perché sappiamo già che un altro dropshipper li sta vendendo con successo e quindi importandoli nel nostro negozio ci saranno più probabilità che venderanno, ovviamente puoi spendere poi del tempo a ottimizzarli come, come hai visto abbiamo trovato dello stesso prodotto, tre dropshipper tutti con uno, la stessa descrizione, la stessa foto, lo stesso titolo, se tu spendi il tempo a ottimizzare, cambiando la foto, sistemando il titolo, sistemando il SEO, sistemando la descrizione, sono più probabilità che un potenziale acquirente scelta te, che altri dropshipper con lo stesso articolo. Quindi, cosa dobbiamo andare a fare? Scendiamo, nelle colonne a sinistra dove c'è show rolling, andiamo noi a scegliere sold listings. In questo modo ci andrà a selezionare gli oggetti che sono stati venduti, di default in maniera del recente, da più recente a quello più vecchio. Quindi andiamo a vedere settembre 28, oggi il 29, quindi abbiamo fatto tutte le vendite che ha fatto il giorno 28, ha venduto uno, due, tre articoli. Ora noi sappiamo, questo c'è il giorno 27, il giorno 26, troviamo tutti gli articoli che ha venduto. Noi sappiamo con certezza che questi articoli funzionano, perché? Perché sono già stati venduti da questo dropshipper, quindi ci sono probabilità che se noi li importiamo li, eh, nel nostro negozio e li ottimizziamo, non ci sono probabilità che li venderemo perché sappiamo che sono prodotti che già vendono. Ma come, eh, come facciamo a importarlo? Ora andiamo a vedere un attimo che prodotti ci sono, andiamo a selezionare il più recente che ha venduto, eh, questi fiori, magari questo mouse. Abbiamo qui il cosore dell'articolo la descrizione e andiamo a vedere se anche questo è dropshippato quindi copiamo il titolo e facciamo l'operazione inversa sempre su amazon.com togliamo il titolo sulla barra di ricerca e andiamo a vedere se troviamo lo stesso articolo stranamente non c'è, ah eccolo, dovrebbe essere questo, sì, questo qua. T Abbiamo trovato lo stesso articolo, spedito da Amazon, come vedi costa 20 dollari, eh, senza spese di spedizione, questo perché in Italia, ma se spedisci una mega gratis, che è un articolo Prime, vanno a a 20 dollari, Amazon e lui lo rivende a 28,64 ok quindi a questo punto sappiamo che possiamo importare il nostro prodotto sul nostro store se già mi segui sai che io utilizzo AutoDS come software per importare i prodotti sui dei e per averli monitorati Poi registrati con il link che lascio in descrizione, se ti registri con il mio link avrai una speciale offerta con una trial di una settimana a solo un dollaro, eh, quindi mi raccomando se vuoi provarlo registrati utilizzando il link in descrizione. Eh, a questo punto, poi farò una vita, un video dettagliato su DS, ma vediamo come è fatto il prodotto. Andiamo su Uploader, Incolliamo qua il link, ovviamente dopo l'abbiamo messo il nostro negozio. Selezioniamo eBay, usa, Amazon ah, usa il nostro template di descrizione, perché la UDS ci permette di creare un template per le nostre inserzioni, intendo questo qua, Tivo questa cornice blu la puoi fare in HTML, di default la metterà in ogni oggetto che carichi. A questo punto mettiamo Grad Details, attendiamo il caricamento, ed eccoci. Come vedi, AutoDS ci ha preso tutte le informazioni dell'articolo. Titolo, foto, dettagli, descrizione, tutto identico. Se noi andassimo a caricare così, avremmo un'inserzione un identica, questa qua. Quello che possiamo fare è di modificare la foto, mettere magari una foto diversa da, da quella dell'altro dropshipper per differenziarci per qui, aggiungere dettagli, sistemare il titolo, togliere il brand, migliorare il stile mettendo nuove parole, di, nuove parole chiavi. Andiamo a sistemare la descrizione, quindi vai a sistemare la descrizione con le parole chiavi, con la grafica e tutto. E quando avrai finito, metti ovviamente le configurazioni di prezzo che sono su settings, però necessita di una guida a parte oppure segui le guide in inglese di auto DS stesso, poi gli brand. E una volta che hai finito di ottimizzare tutto, tutto diciamo, l'articolo, la, la, la, la, la descrizione, e il titolo, vai a caricare il prodotto nel tuo negozio facendo salva prodotto o upload in base alle configurazioni che poi andrei a fare sul tuo auto ds fatto questo ti avrà caricato l'articolo e avrai il tuo articolo tale e quale è monitorato automaticamente da auto ds sul tuo account ebay quando arriverà un ordine lo troverai sulla pagina ordini e potrai in modo bene ragazzi abbiamo finito spero che questo video vi sia stato utile ovviamente ci sono molti altri modi a trovare i prodotti Farò altri video dedicati, ci sono anche software dedicati, Ricorda di iscriverti al canale così non ti perderai nessun aggiornamento se ti interessa il dropshipping e la finanza personale. Inoltre ti ricordo se ti vuoi iscriverti l'autodesse, utilizza il mio link in descrizione così potrai provarlo per una settimana gratuitamente. E ci vediamo al prossimo video, spero che ti sia stato utile. Ciao!